Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Laboratorio di Videogiochi E oggi come vedete ho scaricato un bel po' di, ehm, di giochi, vabbè eh, Di Super Mario ma anche uno di Sonic, eh, Sonic and the Secret Rings Credo che faremo in questo episodio e magari ci, ci saranno anche altri episodi Allora iniziamo subito con quello di Super Mario 64 Che non ho mai provato, ok Comunque ci sta una musichetta sotto, forse raga ve la... E ve ne metto un'altra, perché, boh, non sono proprio dati super Mario. Mi ho già ammazzato un Goomba, ma... Ok. Goomba, vieni qua, neanche si muove, però vabbè. È forte. Oh, era di legno, ma vabbè, comunque... Ah, posso spaccare con i pugni. Mamma mia, che cosa sono? Hulk, che cosa? No, vabbè, comunque sia, sono potentissimo. Spacco i Goomba, spacco le rocce con due pugni, ma vabbè. Eh, peccato comunque sia che non ci sta il personaggio tipo di Super Mario. Se si potevano modellare. Modellare i modelli come un gioco della, della PlayStation. Che ora non nomino perché sennò poi magari. Eh, vabbè. Eh, era più bello, era più bello. Comunque, eh, buongiorno, signori Ku. Ogni, ogni volta. Cioè, questi Gumba quanto Ma su Super Mario 64 non facevano così male. Non è che mi instant. Ammazzano in così. Mi, mi, mi toglievo danno. E eh, vabbè. E eh, vabbè, raga vabbè, finiamo sto livello così almeno andiamo nel prossimo. Perché ho abbastanza livelli da farvi vedere. E vi ho detto: non so se li faccio in più episodi o in uno solo. Però vabbè. Allora, andiamo nella cima della montagna. Basta pensare ad altro, andiamo. Subito lì. Eh, anzi, voglio vedere un attimo una bomba. Una bomba. Cosa fa? Buongiorno signore bombe! Pure i loro immobili, però. Mia mamma. Ma non riesco neanche a picchiarle. Ma vabbè. Ehm, se muoio troppe volte di fila vi faccio un taglio, raga. Perché sapete che io muoio abbastanza volte. Però dai, dai, almeno qui, no. Per favore. Allora. Ehm, andiamo verso la cima della montagna. E... e niente, adesso voglio vedere come sono le bombe. Vediamo come sono le bombe. Buongiorno signore Bobombe! Allora. Esplosa! Ma ok, non sono morto almeno. Grazie, grazie. Via via. Andiamo via dalle bombe. Non voglio morire. Sicuramente questi mi instant shot tantissimo. Male male. Però voglio fare una cosa, voglio fare un trucco. Vediamo se funziona. Oppure se l'ha ammesso che non funziona. Ahà. Sparegato Avete visto raga? Funziona il coso devo andare qui Cosa? Ok raga Va bene um, Faccio un taglio fino a che non riesco. Ok raga, sono tornato qua Ho deciso di passare per la via un po' più semplice Per adesso Perché sono già morto Due o tre volte lì Per evitare che succeda Vado per questa via Per favore No Maledizione Guardate che cosa Posso fare il salto a Ok ho, ho ripensato Non voglio più fare nulla No no no grazie Ecco Questa maledetta palla Mi avrà ucciso tre volte Quindi Aspettiamo che passa la palla Vediamo se Eccola Ok Corri personaggio corri non ti fermare Ok Mamma mia e... Buongiorno Per favore no Ok Meno male Meno male Per un attimo Ho pensato di Essere Morto Le monetine sono Carine Aspettiamo che passa Prima che Qua mi viene Mi viene addosso Ho detto Mamma mia so per cascare anche raga e se cascavo, mamma mia, che danno, che danno. Corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, mamma mia, come mi sono salvato. Allora, le palle qua, raga, non vi consiglio di prenderle. Davvero assolutamente no. Se volete giocare, vi lascio tutti i... I cosi nella descrizione. Gli di. E... ok. Mori! Ho vinto! Parapara, parapara, Ho vinto, sono potentissimo. Prossimo... Gioco Quindi andiamo nel prossimo gioco Pausa Esci E Questo qua abbiamo finito E andiamo Ehi hey, ciao TSM Sei nel mio video Tutto su Mario Va bene Comunque ehm, Andiamo su Sonic Dopo Super Mario Andiamo su Sonic Anzi Almeno raga In realtà Questo qua Sonic È un personaggio Un, un modello sì, Perché Super Mario Non è Questo perché fa da solo Questo qua non lo sto muovendo io, raga. Sta andando contro un muro. Va bene. Salta. È morto. Raga, però non. non, so, non lo guido io, sposo. b Ah, ok, forse ho capito. Come fa si fa ad andare di là? Aspettate, raga. Risartiamo un po' la cosa che. To move sideways, ah jump. B. Sì ma non funziona Vai eh, Ma tanto ci muoio un'altra volta qua adesso Vai di qua Sonic Eh vabbè ma che cos'è Su so so Sonic è impossibile da guidare Vai eh Collect every coso Ma che devo muovere il controller Ah adesso capisco tutto Allora aspettate rifacciamo da capo Ecco perché mi sembrava quando muovevo qua. Ok, vai. Shh. No, no, vabbè, tanto non vincerò, ma voglio almeno arrivare alla fine del livello. Sano e salvo. C'è scritto coll colleziona tutti i ring. E eh, vabbè. Sono i morti in mezzo all'acqua. Sappiamo che Sonic non gradisce molto l'acqua. Eh, ok. Vai! Saltino! Gira! Gira! Gira, vai, vai, vai Vai, è risaltato da capo, va bene Ok Eh, vabbè, ma che cos'è sta cosa? Sono i robot impazziti al massimo, proprio Gira so Spara che sto sp so guidando una macchina, raga, davvero Rings 1 ne ho preso Sono potente Vabbè, buttiamoci di sotto uh... Forse, non lo so, devo prenderli tutti per davvero Li prendo tutti, raga. Sì, lo prendo come un sì visto che non potete parlare <ride> Vabbè um, Ok, li prendo No, no non l'ho preso Mannaggia i ring Allora, bella la musichetta sotto Magari ve la lascio questa A meno che non è copyright Ok, credo che non sia copyright comunque No, non andare Oh, posso fare i salti a parete? Sì, posso fare i salti a parete Ma che figata, su Sonic Tanto che sembra un po' strapico questo Sonic. Visto che. Da sbattere contro, tut contro tutto. Forse sono io che lo faccio a diventare così. Eh, vabbè, raga. Va bene, senti, facciamo una cosa. Basta. Adesso. Uh, andiamo. Nel prossimo livello. Perché questo Sonic va bene. Sì, è carino, ma. Andiamo in un prossimo. Uh, Double Cherry Hills. Quello di Super Mario 3D World. Sempre sì, robot, eh. B-Jump, Y-Run uh, Punch. Ok. Um. Oh, sono due. Adesso ce ne sono due. Buongiorno. Uh, siamo due. Siamo doppi. Ok. Un ippopotamo. Ciao. Sono tuo amico tantissimo. Dove ha trovato questo, questo tizio? L'ippopotamo. lo deve far sapere. Mi mando un'email email. Okay. Ciao, amico. Come va la vita? Ti voglio bene, eh, amico Ippopotamo Eh, sì, due players Aspetta Mi devo riunire Ma non mi direi che... Ah, ecco, si è incassato là Ok, così Oh, mi sono riunito, vai Due players E l'altro è andato su Io ovviamente no, però Vai pure io! Ok, perfetto! Um, si va qua? Verso la morte o verso la vita? Verso la vita ovviamente. Eh. Se questa è vita ovviamente. È vita o morte questa qua? Ok, è giallo, però ci sta un, un robot stupido. Ok. Uh, va bene. Uno Ce ne servono 3 Ah no, 1 più uno uguale due Ah ho capito raga Devo andarci in due Quindi dobbiamo fare ognuno la strada Ma va bene, ok, io faccio um. Andiamo Spero di riuscire a tornare indietro Uno ne ha tornato indietro L'altro è morto Dobbiamo rifare da capo raga Beh è carino anche perché ci sta l'ippopotamo è eh, un po' troppo avanti è andato a... Ok Buongiorno Eh, già lui è andato avantissimo Io sono indietrissimo È morto Dai Maledizione finché non ci riesco Non finisco Anche perché sono pochi i livelli a quanto pare Pensavo di farli in due episodi Invece sono pochi Magari proviamo anche il mio livello Quello che ho fatto io Che sarebbe uno base E quello delle cose però vabbè. Ve lo faccio vedere. Dove è andato? Se l'è mangiato l'ippopotamo? No, non siamo amici. Ah no, eccolo infatti. Ora è morto. Va bene raga, ehm... Ti facciamo un'altra volta da capo. Ma dai! Perché? Non è possibile. Eh, allora, vieni qua, ecco. Maledetto robot. Maleditto... Ah, senti, no, basta. Sono stufato, andiamo fuori, magari lo vedremo un altro episodio tanto mamma mia, ok um, facciamo questo qua che è Super Mario Party uh, poi ok ecco, questo qua lo devo fare con uh, il, uh, dove muore il uh, cosa. il joyton, però in realtà lo, lo controllo, non andare via è un, un mini game di Super Mario Party ecco, è già morto ecco, è andata via la padella Eh. Ecco. è andata a cagare la padella e eh, vabbè si è spezzata proprio direttamente. Ok. Ok. No! 5-6? Non puoi andare via. È andato via. Ok. Fermi. Non ti fermi. Mi vai giù. Ok. Ok. No! L'ho lanciato in aria. Ai, ma cosa devo fare? Devo farlo cuocere. L'ho fatto cuocere. Non c'è più. Signori, è andato via il coso. Dov'è? Restart. Varia. Diciamo. Ok. Adesso sto fermando. Ah ah, vi ho fregati Ho fregato il sistema. Guardate. Sono fermo, fermo. E mentre quello si cuoce, ho detto Maledizione. Eh Ho finito anche i tentativi. Yay! Vabbè, ehm, Li facciamo da capo perché Allora. Vieni qui, padellina. Scusate se mi sentite un po' più lontano, ma è che per puntare è un po' più di spazio, mi ci vuole ok, allora. Vieni qua. È incassato di qua. E beh, è andato via anche la padella. Ciao, ciao padella. Beh, raga, ultima volta se no poi andiamo al prossimo perché questo coso è un po' impossibile. Ah, posso Però quello va avanti uguale. Ecco perché non mi piace super Mario Party. Ok, allora Vabbè, basta, mi sono stufato, andiamo, andiamo nel prossimo livello, raga Che Super Mario Party neanche mi piace tanto, quindi vabbè Andiamo su Mario Kart E poi andiamo sull'ultimo eh... Vai, oddio, quanto è partito, veloce Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo Ok, gira Mamma mia, raga, ma che cos'è? È dentro Sonic fare tre giri no? come normalmente super mario kart, ah comunque sia forse farò mario kart sul canale Quindi aspettatelo ok? comunque sia e, um, Sì, ovviamente se volete che lo faccio, scrivetelo anche nei commenti e ok gira mario, gira mario e finito no? a meno che non è infinita sta cosa, io faccio tre giri Eh, buongiorno, eh, sì, a quanto pare sono tre giri. Basta. Dovrei aver finito con i giri. Sì, mi dice tutti. Quindi ho finito Ho finito il gioco. Beh, non è neanche troppo. E come ultimo, ma non meno importante, è eh, il livello di eh, Coso. Eh, di Super Mario Quello la Bowser Fury Che bella la paperella eh Vabbè ma Questo tizio trova tutte le cose belle eh? Io non trovo mai niente Anzi ah, sì, non ho mai fatto dei livelli quindi Ovvio non trovo nulla proprio però... Ah che figo Oh una mela Wow grazie Poi qualcosa c'è eh, Niente Non c'era nulla Però posso fare i salti a parete Sì, dovrei, dovrei poter farli Ok Vai, vai Sì, ho fatto un uscito. Beh, come Super Mario Galaxy Comunque raga, forse farò anche un livello di questo nel secondo episodio di Super Mario Galaxy Ok, allora Andiamo qui sul ponte. pontice che devo sempre la prima volta Sì, eh, vi ho svelato un segreto <ride> Vabbè Che tanto segreto poi non è più Buongiorno, non vorrei... Ah, ecco, appunto, l'ho ammazzato eh, qui non ci potevo salire per adesso, credo eh, Buongiorno signora papperella Sono bellissime questa papperella, raga No, sono morto E eh, vabbè C'è sta signora che mi dice X, Y, A ah, Z, ZL, ZR Si, si corre Ok, La mamma mia, ha fatto un caso così grande ok ho preso la mina, forse era quello l'obiettivo del, del, del gioco però, boh, non lo so cos'è quel robot là? che cosa c'entra? vabbè, ehm um... dai, fermati, piattaforma ok adesso tutto gas Vai, peperella qua lo salto così eh, volevi ok, ehm Bellissimo, questo qua mi sembra che è un po' scivoloso su questo movimento. No, vabbè, comunque sia, sì, non credo. Allora, qui devo andare a prendere la mela. Sì, la mela dobbiamo andare a prendere. Forse devo farlo però da lì, non da qua. Però io ci provo uguale! Eh, sono cascato di sotto, vabbè. Eh, vabbè, raga. Aspetta che dove sto, non vedo dove sto. Ok, ecco, mi sono qua sopra. Ehm... Ok, ok eh, Prendiamo quella mela e poi boh Terminiamo il video raga Perché Ah ecco, ce n'è un'altra di mela sì. Ok Comunque scusate se un, dura un po' poco Perché vabbè eh, I livelli erano quelli La semplicità Ah sì Vabbè Sì Il livello di difficoltà Era un po quello eh, quindi... Vabbè a parte che con il Super Mario Party non l'ho fatto Ma vabbè Cioè l'ho fatto però non, non, non ero capace. Ragazzi. Poi quello di Sonic. Mamma mia, raga, che cos'era. E vabbè. Oh, cosa ho fatto? Ma cos'è sta roba? Va bene. Tutto normalissimo. Comunque, raga. Ah, è vero, vi devo far vedere anche il mio livello. Quindi... Senti, livello questo qui. Usciamo, va. Che non riesco a fare nulla. Ah, Ok. Eh, allora vi faccio vedere il mio livello Questo qua, duello sfere che è quello basi base proprio base. Regista questo qui e questo qui Possono saltare con questi qua E niente se si prendono eh, Vinci eh, poi ci sono le palle Che se tu prendi un tizio Ecco, guardate Se quello la prende Muore. Così eh, se no, se arriva una pallina per favore, Dovrei mettere Una, una musichetta sotto. Anzi la mettiamo adesso. Però... Ecco, vedete, vi si schiantano tutti e uh, due. Non la possiamo mettere. Qua ho fatto un, una cosa io senza titolo così. Programmata a base, basissima. Volevo provare la macchina. E basta. E, um, e niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Anzi, per finire il video, sapete cosa facciamo? Andiamo sul mio senza titolo. Andiamo sopra. E facciamo così Andiamo indietro E ci buttiamo nel vuoto Sì Una bella cosa per finire un video no? Se, se il tizio cade boh, Ecco appunto ci c'è andata soltanto la macchina Ah è anche partita una musica Ce l'ha la musica allora Ok Niente raga ci vediamo al prossimo video Spero vi sia piaciuto il video Lasciate tanti like E eh, Iscrivetevi e azzietta la campanellina se volete ri rimanere aggiornati dei miei video Prossimi video E quindi ci vediamo alla prossima video Bye bye Il tizio è anche caduto Bello esperimento